Ciao amici, sono Cristian Cespedes e mi trovo con Antonio Cavallo nella cantina di allenamento. Oggi Quaderno di vino ci porta in Lombardia. Dimmi Antonio, cosa hai scelto da mostrare oggi ai nostri amici? Allora, ciao Cristian, ciao amici, in Lombardia precisamente a Torricella Versate, provincia di Pavia, siamo nell'altro pavese quindi una delle zone più note a livello nazionale per quanto riguarda la produzione enologica. Eh, l'azienda eh, in cui eh, ci troviamo oggi ci troviamo eh, diciamo eh, immaginariamente. Eh, immaginariamente già sarà più concreto. Esatto l'azienda agricola Monsupello. Eh, parliamo di un vino che si chiama Tango Wine e che mi sento di dedicarti, nel senso eh, tu sei cileno, il tango è il ballo nazionale argentino, eh, siete, siete vicini di casa, permettimi questa licenza, dammela buona, eh, eh, eh, boh. che ballo c'è in Cile? La, la prossima volta eh. porto uno champagne, come siete così vicini? <ride> <ride> Ci mancherebbe altro, bravissimo hai detto, hai detto bene. Allora, eh, Monsuppello, questa è un'azienda eh, Molto famosa in ambito spumantistico a livello nazionale, eh, un'azienda che produce all'incirca un paio di centinaia di migliaia di bottiglie. Io ehm, sono entrato eh, in ottimi rapporti, posso considerarli degli amici a partire da Pierangelo Boatti, eh, uno dei appunto dei proprietari che ho conosciuto in una degustazione in un'enoteca eh, nel torinese. Eh, ho conosciuto poi anche sua madre Carla, eh, ho conosciuto Marco Bertelegni, l'enologo, grandissimo enologo. E infine ho conosciuto Laura, la sorella, Laura Boatti. Laura Boatti altresì nominata Tango Wine, ecco perché questo vino. Questo vino è stato dedicato a lei. Lei è una grandissima appassionata di tango e anche un insegnante di tango, eh, quindi quasi una professionista. Passione che le arriva da una figura mitica, ovvero suo papà, Carlo Boatti uno dei papà dei vini dell'Oltrepo Pavese, una persona veramente di uno spessore incredibile. Come dicevo, loro sono molto molto famosi per gli spumanti, tant'è vero che hanno preso svariate volte i tre bicchieri, segnalazioni da tutte le guide. L'ultimo premio che hanno preso è Sul Nature, che è stato proclamato spumante dell'anno. Quindi siamo al top, ma il rapporto qualità-prezzo imperversa in questa azienda, noi quindi andiamo a bere in maniera eh, strabiliante senza andare a spendere capitali. Stasera andiamo contro tendenza e andiamo su altri. un vino rosso, andiamo su un vino rosso, andiamo su un vino rosso, un Cabernet Sauvignon 2013. Questo, questo vino, il Tango Wine, è stato presentato per la prima volta al pubblico durante il Vin del 2014, eh, quindi è, è, è un vino giovane sotto tutti i punti di vista. Il vigneto è un Cabernet Sauvignon al 100% ed è lo stesso vigneto di un altro vino di questa azienda che è La Plomb, la differenza è che La Plomb, considerato un po' il fratello maggiore, eh, fa anche un passaggio in botte, in legno, mentre, questo, mentre il Tango Wine eh, fa esclusivamente acciaio. Ottimo. Eh, diciamo ai nostri amici che il Cabernet Sauvignon, un vitigno internazionale, sì. dà ottimi risultati in Cile, in Argentina, in, negli Stati Uniti, Australia, nu Nuova Zelanda. Per quello sono curioso di, di sapere cosa ci offre questo Cabernet Sauvignon. Come facciamo? Ma ah, già hai ragione, lo assaggiamo. Abbiamo, abbiamo chiaramente già aperto la bottiglia per eh, come ho detto l'altra volta motivi televisivi. Ti verso il vino. Ok. Già rumore invitante, non trovi? Certamente. È un suono, non è un rumore. Allora. Dal, uh, Dall'analisi visiva eh, emerge immediatamente un bel rosso rubino, veramente rosso rubino, eh, brillante oserei Brilante, dire. Sì. Brillante, oserei ah, dire. Ti dico colore. subito che in, in relazione a, ai Cabine americani è, è molto più vivace. Sí, sì, sì. In, in Cile, in Argentina è molto, molto più cupo il, questo certo. rosso rubino. Certo certo, certo, certo, certo, è più scuro se vogliamo dire. Esatto. Al naso, al naso, teniamo conto che appunto, non avendo fatto legno, è abbastanza immediato eh, sicuramente ritroviamo del frutto rosso, sì. mm, se vogliamo andare su qualcosa di più dettagliato, mirtillo. Sì, anche un po' di pepe. Esatto, a livello di spezia, livello di spezia emerge il pepe eh, che è una caratteristica comunque del, del Cabernet Sauvignon sì, un po' di chiaramente un po' di etereo, anche eh, un leggero Certamente etereo. volevo dirti quello: si sente l'etereo? Sì. Diciamo che... Sono molto diversi dai ah, quelli, sì. che anche se percepisce che è giovane e l'acciaio è lì. Sì, e, e... È, è comunque un vino. È un vino abbastanza semplice, non ci deve creare complicazioni. Andiamo all'assaggio? Andiamo. Tannino giusto, c'è, ma non è invasivo, no. non è una cosa che, che, che, che, che diciamo ti riempie eccessivamente la bocca. Mi viene di dire subito: sì? che è un cambio di diverso per via del territorio. Certo perché tra virgolette, queste terre sono povere. La terra in Sud America, in Stati Uniti, Australia sono terre giovani, molto più fertile, quindi danno e Sauvignon molto più robusti. sono Sì, chiaramente ribadisco, la lavorazione è importante, no eh, voi usate sicuramente molto molto più legno di, di, di, di, di, di, di, di noi in questo momento. Entrambe anche si usano. Tutte e due. Comunque eh, la mia conoscenza del vino cileno è più limitata di quello italiano, quindi ah. è quello, quello che posso dirti per i miei ricordi e per, per l'impatto che mi fa subito questo vino. Certo, certo. Comunque è molto più facile da avere di, di un Cabernet Sauvignon cileno-argentino perché sono molto più pesanti. È, sì esattamente, hai proprio detto, detto bene. E' del mestiere che deve fare questo vino deve essere comunque, è sempre un vino rosso, ha, un, ha il suo corpo, ma comunque 13 gradi e mezzo ce li ha tutti, eh, però eh, non deve essere un vino impegnativo, eh, come abbinamento ovviamente la carne rossa, un arrosto, la selvaggina ci stanno, ma sai cosa ti dico? Mm. Ti dico che questo qua eh, potrebbe fare da eh, coprotagonista con una bella merendina con un panino al salame di Barzi, giustamente no, ci mangiamo il nostro bel panino. So che sta venendo fame adesso. Il nostro bel panino col salame di Barzi, ci beviamo un buon bicchiere di Tango Wine e diciamo che siamo in pace con noi stessi anche per, con gli altri. È, è proprio così perché mh, parliamo di un salume però, però parliamo di un panino certo. perché questo vino eh, andrebbe bene così. Un, un cavernesso vignone americano per dirlo va con canne alla griglia perché sono molto più corposi, molto più robusti e anche molto più etilici. Sì, sì, il sì. livello alcolometrico nei Cavernes Sauvignon americani è molto elevato. Ah, assolutamente, assolutamente. Mm, vorrei dire una cosa, noi di avvinamento diciamo una, una cosa su alcuni vini, eh, è un vino da secondo bicchiere ovvero quando bevi il primo hai voglia di farti il secondo, questo secondo me è uno dei migliori complimenti che, esatto. che si possa fare a un, a un vino, è decisamente gradevole, decisamente gradevole. E, come, come già sapete amici vi offriremo tutte le informazioni di come trovare questo vino ad avvinamento e anche dal produttore, perché il nostro il nostro desiderio iniziale è quello di far conoscere i produttori al, al grande pubblico è così che si impara un po di vini un po di agricoltura un po di cultura in generale quindi ottima scelta Antonio hai portato alla mia conoscenza un vino fantastico e che terrò presente per, per eh, occasioni speciali fantastico piacere di servizio a tutti dai. salute salute Ciao a la próxima y eh, quizás donde nos llevará cuaderno divino. vino. No, ¡Chao, que... chao! ¡Chao, saludos!